Cominciamo eh, questa presentazione, per prima cosa ben, eh, ben trovati e benvenuti e soprattutto grazie di essere riusciti a, a, ad arrivare a piano terra a quest'ora, sappiamo che durante la settimana alle 18 è un orario un po' complesso ma eh, insomma, ci abbiamo tenuto a proporre comunque la presentazione del libro, del libro di Mirko Dondi in particolare insomma, a due giorni dal dall'anniversario noto a Milano del, della strage di Piazza Fontana eh, che quest'anno ci pare forse purtroppo ancora di, di un profilo più basso del solito, le iniziative in città non sono molte, eh, magari ragioneremo di questo con i nostri, con i nostri relatori, però insomma l'occasione era preziosa e il libro di Mirko è, è, lo è ancora di più e quindi ci è sembrato doveroso eh, sfruttare l'occasione. Io dirò poche cose per introdurre questa serata eh, e prima di lasciare la parola ai nostri, ai nostri ospiti vi faremo vedere anche un, un brevissimo video eh, che abbiamo realizzato alcuni anni fa ma che purtroppo è ancora tragicamente attuale. Eh, presentiamo come sapete il libro, il libro di Mirko Dondi, lo presentiamo come associazione Lapsus, un'associazione che opera eh, tra l'università statale e il territorio di Milano e della Lombardia, ma insomma abbiamo avuto anche qualche esperienza al di fuori, in particolare anche con Mirko a Bologna, insomma comunque tra l'università e il territorio e eh, che si occupa di cercare di dare un contributo per quanto riguarda un percorso di rinnovamento sulla didattica e la ricerca storica contemporanea ed anche in particolare sulla comunicazione storica, tema tra l'altro che è anche molto caro sempre a Mirko Doviri. Presentiamo però questo libro eh, che Dà un contributo, a nostro modo di vedere, molto molto importante, significativo e eh, benvenuto nel dibattito storiografico contemporaneo. Eh, noi siamo nati sette anni fa mh, ragionando di temi pross molto prossimi alla strategia della tensione, la strage di Piazza Fontana è stata uno degli argomenti principali di cui ci siamo occupati nella nostra, nella nostra storia come associazione e uno dei temi che abbiamo sempre sollevato è stato quello della mancanza, a parte alcuni casi, come poi anche il professor Giannulli eh, testimonia, della mancanza da parte degli storici di una produzione coerente, di una produzione puntuale, di una produzione efficace per quanto riguarda la storia degli anni eh, dello stragismo legato alla versione nera e quindi al, dopo, al, al dopoguerra, agli anni 60 e agli anni 70. Una produzione che eh, ha vissuto di importanti inchieste giornalistiche, che ha vissuto di, negli anni, soprattutto negli anni eh, di quegli avvenimenti della controinformazione di cui eh, anche il professor Giannulli ha scritto in uno dei suoi libri più famosi bon chiostro, ma che fino a, sostanzialmente ad oggi se non in pochi, in pochi casi mancava di una produzione storiografica eh, di alto profilo che desse un contributo importante a livello appunto storiografico a livello accademico ma che avesse anche l'ambizione di parlare ad un pubblico ampio ad un pubblico vasto come crediamo il libro di Mirko Dondi possa fare non a caso il titolo è eh, e ci ha fatto piacere che si utilizzasse il termine strategia della tensione il titolo è L'eco del boato, storia della strategia della tensione 1965-1974 un titolo preciso, un titolo che eh, speriamo possa contribuire anche qui a mettere un po' di ordine in quella che è la grande confusione che ruota ancora oggi intorno agli argomenti, intorno ai temi, intorno agli episodi degli anni 60 e 70 legati appunto allo stragismo, allo stragismo di destra, ma non solo a tutto il contesto storico italiano di quel periodo e non solo italiano, direi europeo eh, noi anni fa, proprio con Mirko Dondi con Aldo Giannuli e con altri studiosi facemmo un convegno sulla strategia tensione come fenomeno europeo andando in cerca di una lettura appunto di, di più larga scala, di più larghe vedute su, su quegli anni quindi come vi dicevo un libro un libro importante che speriamo potrà colmare una lacuna, lacune grosse che ancora persistono nella, nella ricostruzione di quegli anni e che possa diventare un patrimonio per generazioni più giovani. Eh, se queste storie sono un patrimonio mh, relativamente collettivo per la generazione eh, che ha vissuto da protagonista quegli anni le persone che oggi come dire, hanno 50-60 anni e qualche anno, qualche anno in più che sono stati protagonisti appunto di movimenti sociali, delle lotte sindacali delle, delle lotte politiche di quegli anni e non solo eh, questi argomenti sono oggi come oggi come dirà ancora meglio il video che, che vi faremo vedere sono pressoché eh, se non sconosciuti conosciuti in maniera molto molto preoccupante dalle nostre generazioni, per le quali eh, il terrorismo in Italia ha avuto uno ed un solo colore, e cioè quello delle brigate rosse. Eh, non si tratta, noi l'abbiamo sempre detto con grande chiarezza, certamente di eh, fare del, del giustificazionismo, di, mettere, eh, come dire, di togliere del, del, della gravità a, a taluni episodi, ma è innegabile che in questo paese fino ad oggi eh, si è fatta veramente eh, pochissima eh, luce in maniera corretta, in maniera chiara, in maniera significativa, in maniera efficace su quello che è stato il reale contesto storico di quegli anni, eh, da parte della stampa, da parte dei giornalisti, da parte anche di una certa storiografia, si è come dire, contribuito a creare quella che noi in alcuni articoli passati abbiamo mh, definito strategia della confusione. Eh, giocando sul termine strategia della tensione, che porta appunto a dire la stragrande maggioranza dei giovani che oggi vanno alle scuole superiori o poco più a ritenere che in Italia. Tutte le responsabilità de, degli anni 60-70 siano da attribuire al terrorismo di sinistra, al terrorismo brigatista. Eh, quindi, ripeto e vado mh, praticamente a concludere, crediamo e speriamo che questa fatica di Mirko Dondi, che tra l'altro è una fatica che viene da lontano, Mirko Dondi è studioso, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna ormai da diversi anni, non dico molti perché sennò sembra che sei, che sei anziano, perché invece in realtà è uno studioso ancora giovane, come dire, però Branile. insomma, è... <ride> però è, come dire, è frutto di un lavoro di, di molti anni su cui Mirko si è concentrato con grande attenzione, consultando una grandissima quantità di documenti e di fonti eh, che sono state portate alla luce negli anni dalle, dalle commissioni d'inchiesta, dalle, eh, dalle perizie e, e dagli studiosi che prima di lui si sono appunto cimentati su questo argomento e... È arrivato in libreria davvero con un, un prodotto che speriamo possa essere utile, come ho cercato di dire, a diversi livelli. Eh, concludo però appunto con, riprendendo un, un punto che ho cercato di toccare e che su cui chiedo poi ai nostri ospiti di intervenire dopo, dopo il video. E che è, se volete, un po' una domanda eh, su, sul, che possa partire dal significato del libro e che possa interrogare i nostri, i nostri ospiti. Eh noi ci abbiamo tenuto a fare questa iniziativa, a presentare questo libro perché mai come quest'anno ci è sembrato che il profilo del, eh, dell'anniversario sia un profilo basso, eh, non siamo dei fanatici dell'anniversarismo, non, non crediamo che si debba per sempre per forza eh, festeggiare anniversari in qualsiasi, in qualsiasi caso, però è innegabile che per Milano la strage di Piazza Fontana sia uno di quegli avvenimenti che segnano la storia della città per quanto riguarda la città, ma non solo, Piazza Fontana segna l'apertura di una stagione eh, di eversione, di, di stragismo che appunto eh, è, una, è una stagione decisiva per la storia del nostro paese. Eh, ci sarà il corteo sabato come tutti sanno, ci sono alcune iniziative, eh, due, ci saranno due cortei sabato, ci saranno altre iniziative, altre, altre presentazioni di libri, però insomma eh, quello che ci è parso di, di vedere è che eh, come dire, soprattutto nei giovani, la, la conoscenza e la consapevolezza di certi fenomeni stia veramente sempre più venendo meno. Anche qui non è questione di eh, come dire, fare una tragedia per forza, è chiaro che la percezione che hanno le giovani generazioni di certi argomenti è per forza differente da chi li ha vissuti e quindi è chiaro che... Mh, visto anche l'attualità, visto anche eh, come la storia contemporanea sta eh, virando verso temi completamente diversi, che guardano più ad uno scenario internazionale, alla storia della globalizzazione, eccetera, eccetera, è, è chiaro che come dire, avere una percezione forte di questi argomenti diventa sempre più difficile. Dall'altra parte però noi crediamo con convinzione che eh, non si possa rinunciare in toto alla conoscenza di certi fatti e soprattutto ad alcuni anticorpi eh, sociali e collettivi che comunque segnano quelle che sono le radici culturali, che dovrebbero essere le radici culturali di ognuno, che fanno capo come dire, a certi valori rispetto alla, alla Costituzione, alla democrazia, a, alla difesa che è stata fatta in Italia in quegli anni eh, di spazi di, liber, di, di libertà eh, collettiva che come dire, eh, hanno, hanno, sono stati messi a repentaglio, sono stati messi sotto attacco per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i diritti civili, eccetera. eccetera. Eh, in questo quadro, come dire, si inserisce la strategia dell'attenzione, Io poi sono, sono stato rapido perché non voglio rubare spazio ai nostri ospiti, però, insomma, una delle domande che vorrei fargli è proprio quella: è eh, una domanda di senso. Cioè, eh, posto che è difficile oggi come oggi coinvolgere dei giovani su temi come questi, noi crediamo che sia ancora mh, utile farlo trovando delle chiavi nuove, trovando eh, degli strumenti che possano parlare a giovani che vivono un contesto. Mh, contemporaneo completamente diverso e a cui però la storia crediamo abbia ancora molto da dire. Eh, prima di lasciare la parola al professor Giannulli che eh, vi introdurrà comunque il libro e ehm, vorrà il suo intervento noi vi facciamo vedere un brevissimo video che abbiamo realizzato eh, alcuni anni fa che speriamo non vi abbatta eccessivamente ma che speriamo vi dia l'idea. Sì, anche perché sì. io avere, sì, quella cosa negli occhi apparentemente. non ci vedo. sì. No, uh. adesso. le Brigate Rosse c'entravano, quindi nel periodo tra 1935 e 1945, <ride> il 45 qualcosa... e c'entra Mussolini, forse uno dei, dei dissidenti De Gasperi a lezione quest'anno richiesto di più o meno il risorcimento dove si colloca non sapeva collocarlo nel secolo no, io non dico il decennio ma insomma il secolo variava fra il 600 e il 700 quindi non è solo Piazza Fontana insomma, questo è un di più vabbè. Niente, quindi dopo avermi abbattuto, lascerei la parola eh, al professor Giannuli a cui chiedo di ecco, soffermarsi ecco. Sul, sul libro e poi veramente sì. sul sì. che... Erika, stai ferma così che mi chiudi il, il corso che mi viene negli occhi. beh, non ti buona, e... <coughs> vedete. Mh... Ci sono fenomeni che si producono un po' per volta, delle patologie che si producono un po' per volta e di cui non si ha la percezione, proprio perché un pochino alla volta, un pochino alla volta, alla fine diventano una nuova normalità. Io pensavo una cosa. Quando Carlo Nello Rosselli scrive il suo libro sul eh, Regno di Sardegna e la, la politica di Cavour, ma erano passati grossomodo 60 anni dal... e anche la storia d'Italia di eh, Croce, che esce nel 1925, ma si spinge fino al 1915, nelle scuole sicuramente si studiava fino all'impresa di Libia quindi c'era grosso modo uno scarto di vent'anni 15-20 anni fra il momento in cui eh, si terminava lo studio e la pubblicazione su periodo storico quando io sono stato, sono stato anche io giovane studente e mi ricordo che insomma i professori non ce la facevano mai ad andare oltre la prima guerra mondiale e il fascismo però i eh, libri di testo eh, Capitolo sul fascismo e la seconda guerra mondiale ce l'avevano non solo ma noi avevamo il supporto di una cinematografia per esempio i film di guerra erano un fenomeno molto presente nelle sale e che coglievano prevalentemente l'aspetto politico-militare. Adesso c'è una produzione di film di guerra molto più esile, il cui compito essenziale è spiegare che in guerra ci scappa il morto, una novità di cui noi assolutamente non eravamo coscienti. E, e quindi c'è una sostanziale destoricizzazione. Insomma, quando noi, negli anni 60 Tardi anni 60, primi 70, studiavamo la storia, insomma ci spingevamo fin verso no, 30 anni di distacco. Secondo me, la guerra mondiale finisce nel 45, io ho fatto la maturità nel 72, grosso modo. e allora Che ci sia un vuoto degli ultimi 20-30 anni è quasi inevitabile perché. So, non, è che puoi scrivere proprio la storia finale avanti ieri sera, oh, invece qui si sta profilando una cosa molto pericolosa. Il vuoto è qualcosa che va lo stesso dal 45, ma arriva al 2015, cioè un vuoto di 70 anni. Non esiste una cosa del genere, cioè c'è una. Se io parlo con i miei ragazzi, io ho adottato un libro molto bello che vi consiglio di Alessandro Colombo Tempi decisivi un libro sulla crisi proprio la categoria interpretativa di crisi è cioè un libro eccellente che però c'è un problema da per scontate perché per esempio questa particolare soluzione venne adottata per la guerra del Kosovo cos'è la guerra del Kosovo? dov'è il Kosovo? Eh, la guerra del golfo, la seconda guerra del golfo, ah ce n'è stata una prima? e quindi c'è tutta una serie di cose che io vedo alle domande dei ragazzi che proprio non, non ci sono c'è proprio un vuoto ci sono molte ragioni di questo vuoto quindi che quelli pensino faccio un fritto misto fra Mussolini, De Gasper, Le Brigate Rosse, Scaramacai non, non lo so chi altro devono mettere in mezzo ci sta perché, mh, a parte che eh, spero che gli insegnanti presenti non me ne vogliano, ma c'è uno scadimento nella didattica delle scuole medie e superiori che fa paura. Colpa di molte cose, secondo me, colpa soprattutto dei genitori sindacalisti che eh, guai a mettere un treno, per carità, non. io non c'ho il mitra della selezione, però no non esageriamo e quindi per un contesto di cose tu c'hai dei ragazzi che proprio ignorano tutto Figlio la stagia di, di, di Piazza Fontana è che ma qua, devo dire che anche qualche magistrato che se ne è occupato aveva idee molto approssimative era convinto beh non fatemi dire certe cose convinta questa persona che il nome di Piazza Fontana derivasse dal fatto che c'era Fontana in piazza e quindi già quello spiegare, no, non è così vabbè ora a questo dovete aggiungere una cosa la mancanza di documenti gli storici che in questo paese sono prevalentemente delle capre diciamolo proprio onestamente in particolare la contemporaneistica è terribile perché almeno quelli di Moderna hanno una struttura metodologica solida, contemporaneisti lasciamo perdere. E quindi sarà per questa ragione, sarà per altro, ma obiettivamente manca proprio il supporto, manca proprio la base. In più tenete presente che c'è un problema, che questi sono argomenti maledettamente complicati. Ecco, per esempio, la strategia di attenzione è nel giro di pochi anni... Posso? Mm. Mm. Nel giro di pochi anni mette in fila qualcosa come sei stragi forse sono qualcuno in più, perché non tutte le stragi... No, non è che si possa andare avanti così, però eh? scusatemi. La strategia di attenzione mette in fila sei stragi nel giro di 7-8 anni. Ci sono <coughs> almeno quattro tentativi seri di colpo di Stato, sempre in un periodo così breve e, e con una quantità di attori che agiscono perché non sono nemmeno i partiti che erano già diciamo, abbastanza numerosi ma all'interno dei partiti bisogna saper distinguere per esempio l'ADC ma l'ADC come soggetto collettivo non è mai esistita perché Moro era una cosa, Andreotti era un'altra cosa Fanfani è un'altra cosa ancora rumor e così via quindi devi stare a spiegare e guardate che eh, io ricordo che alcuni magistrati mi chiesero di fare una perizia specifica per spiegargli come erano le correnti democristiane del tempo i eh, rapporti col Partito socialista con il partito comunista eh, come erano articolati i sindacati eccetera per avere un riordino e questo, questo, dei magistrati che si occupavano di quel caso e che avevano un'età un po' più giovani di me, devo dire però avevano un'età per cui alcuni di quegli uomini politici so, avevano fatto il tempo a incrociarli però so, la materia è estremamente complessa ricca di nomi, di date, di fatti di circostanze tali per cui è Complicato orientarsi obiettivamente. Il, la prima qualità importante del libro di Mirko è l'intelligente riordino di questa materia che nell'impossibilità di riportare proprio tutto, tutto, tutto perché non è cosa, però fa una scelta molto ampia degli avvenimenti significativi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 sul processo in Piazza Fontana eh, c'era un problema un'intercettazione ambientale che era stata fatta a casa Di Maggi che era uno degli imputati e c'era una frase particolare eh, il figlio chiede, di Maggi chiede al padre papà ma tu come le sai queste co solida cose la bomba da scoppiare a banca chiusa papà ma come lo sai e c'era una frase che diceva perché quel giorno ero a Milano ora voi capite che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 Dove ci sono 101.000 difficoltà, eh, non sono attrezzati, stanno in dove galleggiano nell'acqua, lasciamo perdere. Lo storico non è abituato a quel tipo di articoli Ed ecco, per esempio, che il libro di eh, Mirko segna una cosa importante. Eh, eh, dice: No, guardate, se vogliamo fare la storia di queste cose la fonte giudiziaria non e dovete abituarvi a manovrare la fonte giudiziaria. C'è il problema delle fonti confidenziali che è un problema nel problema perché la fonte confidenziale non la puoi usare come se fosse la lettera di Garibaldi a Cavour e ci sono problemi di autenticazione, di verifica del contenuto eccetera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 io segnalo questa cosa. Poi c'è da ultimo, e mi invio alla conclusione, il problema di dare a questo contesto così eh, complicato in cui agiscono decine di eh, soggetti, decine, forse qualche centinaio, eh, c'è un contesto che non è solo nazionale, anche internazionale,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 Però una cosa è chiara, che qualsiasi cosa succederà, qualsiasi cosa succederà, eh, un omicidio eccellente, una cosa, eccetera, la reazione dei cittadini italiani sarà: vabbè, uno dei tanti misteri d'Italia, non ne sapremo niente. Eh, qualsiasi eh, sentenza dovesse esserci, cioè, sarebbe immediatamente. Dubbia. Il rapporto con la stampa cambia, la stampa per certi versi si disgrega, si politicizza molto di più, si lega a delle cordate politico-finanziarie, ci sono attacchi reciproci, in altri tempi il Corriere della Sera non avrebbe mai attaccato la stampa, come per esempio a volte è successo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 Questo è in qualche modo un altro degli aspetti che altera il sistema di potere nel nostro paese. Allora, voi capite che serviranno molti altri libri che si incrocino con questo per riuscire a capire il senso complessivo, il come si è arrivati dalla Costituzione del 1946 all'attuale sfascio istituzionale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 il ruolo di una presentazione è quello di eh, fornire elementi di stimolo, di curiosità su un libro. Io ho cercato di segnalarvi le caratteristiche metodologiche e ed espositive di un libro che merita di essere letto e sottolineato. Io l'avevo fatto e ho messo anche i post-it sulle cose che volevo dirvi, poi non ho trovato più il libro a casa e si è perso e, e eh vabbè, cioè in qualche modo però riparerò con un pezzo sul mio sito, grazie è un evidente episodio di strategia dell'attenzione della casa sì, nei tuoi confronti sì. allora, è un depistaggio esatto e...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 anche, anche un punto di inizio. Per cui, come dire, l... quello che... Non ti faccio una domanda vera e propria, però insomma, diciamo che è un libro eh, che porta a compimento tutta una serie di percorsi fatti, fatti in questi anni e su cui, eh, insomma, ti chiediamo di dirci qualcosa. Innanzitutto vi ringrazio, ringrazio te Martino, ringrazio Aldo, ringrazio anche Fabio che mi ha aiutato a, a raccogliere dei documenti. Quindi,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 molto spesso sono colpi di stato minacciati, alle volte però sono anche colpi di stato che sono parzialmente eseguiti, come il golpe borghese del, del 7-8 dicembre 1970. E dal punto di vista metodologico certo ho, mi sono documentato, ho dovuto studiare eh, i libri importanti al tempo, eh,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 eh, il, il direttore dell'agenzia OP, l'agenzia più influente di notizie politiche che riceve notizie dal mm. SID, viene considerato eh, l'agenzia di stampa del SID, segnatamente di Miceli per un certo periodo, rispondendo a Miceli il, suo, il direttore del SID che è molto irritato di una notizia che ha diffuso, eh, dice ma guardi eh, direttore la notizia l'ho mandata già manipolata quindi non farà molto danno.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 in realtà non si ripete mai ci sono sempre delle variazioni con la quale fare conto e che via via diventano più grandi e ingovernabili beh, il prossimo libro che devi fare è quello sul caso Moro io lascerei al pubblico se ha domande ecco subito non ci da niente chi è Claudio Semingardi no, è che non no. riesco a vedere vai vai vai, vai, vai. tutti e due allora io volevo portare la discussione sul presente utilizzando gli strumenti della, della storia e della memoria io sono presidente di una sezione dell'AMPI e volevo come dire eh, esternare sul fatto che l'iscrizione al medio di cervello neofascista, eh, segretaria dell'MSI a Milano subito dopo la guerra, sia passata sostanzialmente nel, eh, nel silenzio più assoluto ma anche del mondo studentesco. Mi chiedo se ancora l'antifascismo sia un, un, un tema per eh, il mondo universitario, sia sì, dei docenti che, che dei di studenti eh, e la cosa più clamorosa è che questa iscrizione cioè eh, Franco Serrello è ufficialmente uno delle, degli emeriti milanesi un neofascista eh, segretario dell'MSI del, eh, e Mai ha eh, impudiato le sue idee eh, nostalgiche e poi l'MSI è la storia diciamo la storia la strategia della ha avuto un ruolo, un ruolo differente, prego, magari vuole velocemente illustrare. È un, eh, è un emerito milanese e questo è stato votato all'unanimità da una commissione, qui c'era presente il Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo della sinistra per Pisapia Fondazione Comunista. Una, e altri due o tre assessori del, di una giunta di centro-sinistra anche di sinistra-centro si diceva nel 2011 a Milano all'unanimità e quindi anche nella classe dirigente l'antifascismo non è più un valore cioè, cioè, io non so per quale motivo abbiano fatto questa scelta cioè, per me è una delle offese più grandi che si è fatta la città di Milano però è passata così di, a parte l'ampia e l'Ane nessuno ha, diciamo, ha, ha, ha dato segno di, di scandalo di questa cosa qua Beh. e, e l'altra questione cioè l'altra domanda è se soprattutto, soprattutto se, eh, ci poteva fare un quadro del, del, della guerra continua che c'è in, in questo momento eh, Isis e ha appintati in Europa eh, futuro dell'Italia ormai diciamo quel, quel capitolo lì si è chiuso no? dopo la, il crollo del muro di Berlino quel capitolo si è chiuso adesso ci sono nuovi scenari geopolitici se magari ci potrà dare una velocissima, una... sì, mi permetto io di, di rubo la risposta al professore un po' perché non avremmo tempo adesso di di fare una cosa esaustiva un po' perché so che ti consiglio, sul, sul sito di Lapsus ci sono dei materiali molto recenti provenienti da alcune lezioni che ha tenuto il professore all'interno del suo corso, utilissimi per introdurre il tema eh, dei conflitti contemporanei e come dire, il fatto che siamo in un contesto diverso, non per censurare la domanda ma perché veramente andremo forse un po' troppo sì. fuori tema e non abbiamo il tempo per il materiale per rispondere, però. Al massimo dopo ti do un po, di, un po' di segnalazioni perché di materiali ne abbiamo parecchi. No, intanto premetto che le mie colleghe sono uscite, è un fatto casuale, e sono uscite prima che io prendessi la parola. Non c'è nessuno. No, io ehm, vorrei fare solo una rapida considerazione perché ho letto il libro e sono stato uno dei primi ad acquistarlo l'ho letto veramente in una notte perché mi ha appassionato faccio una premessa io eh, non, um, non, non leggo molti libri sugli anni 70 perché essendo stato allora un giovane militante anarchico pieno nel pieno della battaglia politica non ho molta voglia di tornare a vedere le cazzate che facevo che avevo scritto, che avevo letto, che avevo fatto negli anni 70 questo è la sostanza questo è uno dei pochi libri invece che ho letto eh, molto volentieri perché mi ha stupito, allora intanto perché mi ha incuriosito la periodizzazione, cioè nella mia testa di persone ignoranti nonostante mi occupo di storia ma non si finisce mai. E quando ho preso in mano il libro ho detto come 65-74? Non è 69-74 la strategia della tensione e quello è stata effettivamente la prima cosa che mi ha incuriosito perché nella mia testa la strategia di tensione era strage di piazza Fontana, strage di piazza della loggia e la vicenda per, appunto, di Milano fate bene a fare io ho trovato veramente, lo dico per i ragazzi e le persone che sono qui che possono eventualmente essere interessate a me quello che ha colpito è il linguaggio la chiarezza di linguaggio che se si realizza vuol dire che dietro c'è un lavoro di selezione, di riflessione importante perché altrimenti uno non riesce a trasmettere agli altri una chiarezza perché chiaramente si avvita su se stesso. Eh, la parte che tu tu spieghi com come sono strutturati i servizi segreti, come sono eh, le, le loro varie articolazioni, la parte dove sottolinei questo dato dell'uso, cioè nel conflitto tra i diversi servizi segreti quindi dell'uso strumentale dell'informazione io ti inviterei a raccontare la questione di, di, di Calabresi perché è un esempio da manuale di come dire, tutto quello che è successo sia partito da un'informativa dei servizi segreti che volevano distogliere l'attenzione dal, dal questore guida e indirizzarla su un'altra persona quindi, insomma, e, e quindi anche come dire la gestione di informazioni che coinvolge anche la controinformazione, in qualche modo, che coinvolge noi che allora diffondevamo certi materiali convinti che fossero eh, la verità e che casomai invece arrivavano appunto eh, da un uso strumentale dei servizi segreti. Mi, è, eh, mi ha colpito molto appunto questa analisi del, del mondo dell'informazione che mi hanno così, che è veramente aperto dei scenari per me inquietanti in realtà in conclusione io non ho una domanda anche se ripeto soprattutto la cosa di Calabresi eh, mi ha molto colpito perché è legata alla vicenda di Pinelli che per me, appunto, giovane anarchico era eh, come dire, il simbolo della vicenda eh, milanese del periodo so, c'era un legame anche affettivo da questo punto di vista eh, però ecco a parte quello ci tengo a dire veramente è un bellissimo libro cioè io l'ho trovato un libro veramente che può leggere chiunque e ce ne fossero, perché appunto, soprattutto i libri di storia, come dire, sono respingenti. Una volta tanto abbiamo uno studio che si fa leggere, e secondo me questo non è una cosa banale, ma è una cosa straordinaria oggi, proprio per la difficoltà che abbiamo di trasmettere la conoscenza alle nuove generazioni, che spesso sono al di là delle battute, spesso sono, anche solo più, sono sensibili, sono attente, hanno voglia di capire, ma spesso siamo noi adulti che non siamo in grado di creare dei canali veri di comunicazione e ci illudiamo, visto che noi già li sappiamo, di essere dei fenomeni, in realtà noi saremo dei fenomeni se riusciamo a trasmettere. E secondo me tu sei riuscito a farlo, insomma, scusate un po', non, è, non volevo fare un intervento, però se non ci tenevo a dirti che ti ho mandato una mail sì, subito, sì, subito sì. per farti complimenti, però ci tenevo a dirlo anche pubblicamente che è stato insomma, un libro che mi è piaciuto tantissimo. Grazie. Eh, per rispondere alle vostre due domande, eh, l'MSI ha un ruolo nella strategia della tensione, certamente che ce l'ha e soprattutto ha diciamo, il doppio ruolo di agitare la piazza, soprattutto la piazza nera, eh, questo lo fa Almirante, e di tenerla tranquilla contemporaneamente, quindi un doppio binario alla Mussolini che funziona diciamo, fino, fino al 72. Poi dopo abbiamo una, una inversione di tendenza sicuramente con, con il 1973. Ed è poi l'uccisione dell'agente marino a Milano, eh, avvenuto casualmente, diciamo, con la, la bomba a mano che rimbalza e uccide l'agente marino, che è un di polizia, fra l'altro, di simpatie comuniste. Pochi esponenti eh, sono comunisti all'interno della polizia, soprattutto in quel periodo. Eh, L'aspetto comunque importante della strategia della MSI che ne porta a un'ulteriore radicalizzazione. Da, se, diciamo nella seconda parte del 72 eh, fino al 74, è legato al fatto che Almirante e l'MSI vedono declinare la loro possibilità la loro possibilità di incidere realmente sullo scenario. Nelle elezioni del 1972 l'MSI si attendeva un consenso molto più rilevante di quello che aveva ottenuto. Considerate che un anno prima ci sono delle elezioni amministrative parziali, in Sicilia ad esempio, in città che avevano una tradizione nera dove la MSI va oltre il 15% dei consensi e quella era un'aspettativa eh, abbastanza forte dell'MSI di essere l'ago della bilancia, di poter condizionare profondamente lo scenario politico e di impedire attraverso la sua forza parlamentare che potesse essere possibile un governo di centrosinistra, quindi di entrare nella stanza del potere. Questo non avviene e, e questo, il fatto che questo non avvenga eh, spinge eh, l'MSI ancora di più sulla, sulla violenza di piazza, non è un caso che Almirante ha un, eh, un incontro domenicale a Firenze prima, nella primavera del, eh, del 72, dopo che ci sono state le elezioni, dice dobbiamo prepararci allo scontro con i giovani di sinistra e quando dico scontro intendo scontro fisico, ha una dialettica molto sottile. Eh, questa frase viene censurata praticamente da tutti, l'ufficio stampa dell'MSI lo toglie, però c'era un giornalista della Nazione che la riporta e quindi diciamo, da un lato squalifica ancora di più al agli occhi diciamo, degli altri componenti, l'arco costituzionale e dall'altro lato però spinge dentro una, una violenza che è ancora più netta ancora più forte. Quanto al ruolo di Servello? Il cervello era l'eminenza grigia del fascismo milanese, eh, ci sono anche rapporti tra l'MSI e i San Babilini che sono rapporti di, di amore e odio, però sono rapporti di, eh, di forte contiguità. Non a caso Servello eh, viene accusato da Assi eh, nel, nel, nel 1974 eh, di eh, essere il mandante della strage del fallito attentato al treno Torino-Roma nel 1973. E Quindi è chiaro che è un regolamento di conti interno quella chiamata, chiamata in causa. Eh, sì, personalmente non avrei dato alla cittadinanza questa, questa onorificenza a cervello e forse credo anche se qualcuno avesse letto il libro il libro è uscito solo il 5 novembre magari sarebbe fatto un'idea un diversa del personaggio e la vicenda di Calabresi allora, eh, come sapete Calabresi eh, si sbilancia inizialmente sulla paternità anarchica degli attentati l'indomani del 12 dicembre quando non si deve sbilanciare quando si dice nelle, in quelle prime ore che sono aperte tutte le piste si indaga in ogni direzione lì fa la prima gaff non è quello il copione poi eh, la uh, demonizzazione forte di Pinelli avviene da parte del questore guida. Il questore guida dice: eh, Lui non ha retto al peso delle accuse, quindi io gli do praticamente una sorta di onore delle armi. Quindi lo, lo chiama in causa pesantemente. Dice che insomma, è un uomo chiave all'interno della strage. Questa è la, è la vera demonizzazione di Pinelli. Poi che cosa succede? A gennaio Calabresi rilascia una dichiarazione nella quale dice che per, per lui, per loro, quindi intendendo la questura, Pinelli era una brava persona che sarebbe stato presto rilasciato. Quindi questo stride fortemente con quanto aveva fortemente sostenuto il questore. Ma in coincidenza di questa affermazione di Subi, quasi subito dopo c'è una nota dell'agenzia AIPE, un'agenzia legata eh, a un flusso informativo con il Ministero dell'Interno che traccia un ritratto di calabresi, intanto però mette una leggera imprecisione, parli calabresi, calabrese. E, e gioca su una, un doppio percorso biografico esisteva un calabrese che eh, aveva ricoperto un ruolo all'interno eh, dei servizi ma era, il di là. era stato il questore di Milano? Sì, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Calabrese sì. in più era anche insomma, un personaggio di, di rilievo oltre al fatto di essere questore e, e gioca su questo scambio biografico, poi soprattutto eh, lo inserisce dentro a un rapporto eh, con i servizi segreti, con la CIA, per cui i giornali, quelli, soprattutto quelli di sinistra, capiscono che l'uomo che conta all'interno della questura, anche più del questore, è Calabresi. L'unità infatti eh, ne ritrae un quadro di poliziotto per signore, sempre elegante, gentile, eccetera, però senza, senza demonizzarlo. Ma però la, la demonizzazione a quel punto scatta da parte di lotta continua che eh, dopo questa informativa comincia la sua pratica di eh, attacco, di durissima cannibalizzazione nei confronti dei calabresi. Ma è un attacco guidato da un'altra mano. Io una domanda ce l'avevi, però se c'è qualcun altro che, che voleva farne... No, no io non, non perché vorrei, diciamo, ritornare a quello che ha detto mh, eh, prima di me mh, eh, il compagno, però mi viene in mente comunque il discorso delle analogie col presente, cioè penso che sia inevitabile, ora, senza pretendere di avere un sacco di risposte oggi, però eh, il fatto che, eh, per esempio, appunto, come ho detto prima, eh, questo, questo modo di, eh, diciamo, di voler mantenere ordine in doppio petto, eh, cioè, mi viene in mente Parigi, mi viene in mente appunto lo stato di la sua di eccezione, cioè, penso che sia inevitabile comunque fare dei parallelismi eh, con, con quello che è il presente, quindi mi volevo chiedere all'autore del libro se secondo lui eh, quanto di questo passato ci dovrebbe aiutare? a deponificare il presente per evitare, come si diceva, la seconda guerra del Golfo, la prima è stata 25 anni fa, no? Se, nel 1991 cominciava i bombardamenti, sono 25 anni di guerra al terrore che sostanzialmente hanno portato a un risultato che sicuramente non è quello che ci vogliono indurre a pensare. E quindi, eh, eh, pezzi di democrazia che vengono ceduti e come noi cittadini che magari insomma, chi è qui stasera sicuramente ha una sensibilità eh, forte verso questa storia oscura con cui l'Italia non si è mai riconciliata se ci dà insomma altri cavi di lettura proprio, non, non solo per appunto, commemorare ma proprio per, per capire quello che è il presente e eh, in particolare quello che possono essere eh, le distorsioni dei mezzi di informazione come si di destra della costura piuttosto che Credo che nel tempo la stampa abbia comunque imparato a non essere così allineata sulla questura. Cioè abbiamo comunque una pluralità di informazioni. Che ci garantisce dall'appiattimento che potrete scorgere in questa storia? È evidente che il terrorismo agisce eh, soprattutto in, in due direzioni. Pensiamo all'11 settembre 2001 riesce a riqualificare il più squalificato Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, e gli permette anche la rielezione. Senza l'11 settembre questo non sarebbe avvenuto. Quindi normalmente eh, una forte strategia terroristica eh, chiude non solo spazi di democrazia, non solo spazi di cittadinanza ma chiude a, a una prospettiva di rinnovamento la risposta diciamo più immediata a un atto terroristico è quello quantomeno di lasciare le cose come sono o di irrigidire le maglie della democrazia, irrigidire gli spazi partecipativi, restringerli questo è l'effetto eh, deleterio di ogni attacco terroristico non a caso uno degli attacchi terroristici secondo me più nocivi, eh, una vicenda leggermente successiva a questo. Eh, parlo della, della vigilia delle elezioni del 20 giugno 1975, quando le Brigate Rosse con la svolta militarista uccidono il magistrato Coco. E questo avviene alla vigilia delle elezioni, sicuramente un'azione che ha condizionato, vogliamo parlare in termini molto poveri, ha fatto perdere voti alla sinistra, anche perché quelle sono state le uniche elezioni che il Partito Comunista poteva davvero vincere. Quindi c'è una, una, una strategia di, di forte condizionamento che venne tentata ancora dalle Brigate Rosse, ma quelle non erano le Brigate Rosse militariste, nel 1974 alla vigilia del referendum sul divorzio e viene rapito il giudice Mario Sossi. L'oggi appunto risponde di queste, di queste tensioni, di queste pulsioni, l'unica cosa che bisogna cercare di fare è in, in realtà di rimanere noi stessi e di coltivare la nostra pratica democratica. Cioè la democrazia è forte se viene attuata, se è pratica. Se noi cominciamo a mutilare la le, le pratiche della democrazia mutiliamo la democrazia stessa mutiliamo i nostri spazi il nostro diritto di cittadinanza una domanda rapidissima ha fissato l'inizio della strategia della tensione con il 65 con questo convegno e c'è un episodio che idealmente la conclude nel 74 ma idealmente la conclude guardi secondo me nel 74 abbiamo doppia strage di Piazza della Loggia e dell'Italicus, ma il 74 è importante dal nostro punto di vista anche perché c'è l'indagine del giudice Tamburino, che è un'indagine di straordinaria penetrazione dentro al segreto, dentro a, a questa prospettiva e riesce a arrivare, diciamo, agli apparati più nascosti dello Stato, riesce a snidare il meccanismo della rosa dei venti, per esempio. Quindi è un momento nel quale si va molto vicino alla verità. Poteva essere veramente conclusa lì la, la storia della strategia della tensione. Ma eh, poi queste indagini vengono narcotizzate, spinte, tutte unificate verso Roma l'indagine di Tamburino, l'indagine di Violante eh, verso Roma verso quel tribunale che era definito il porto delle nebbie e che di fatto anestetizzerà eh, quelle feconde intuizioni eh, che Tamburino aveva avuto Tamburino era arrivato a mettere un mandato d'arresto nei confronti di Vito Miceli quindi era arrivato a capire davvero eh, una, una fetta consistente di questa verità. Ma a Roma certo Miceli sarà uh, processato, ma non sarà più uh, diciamo, l'imputato principale. Sì. Eh, quando sia sull'11 settembre che gli attentati adesso di Parigi? Eh, quando succede un fatto del genere i servizi segreti hanno sbagliato o diciamo si sono girati un attimo da un'altra parte e hanno fatto fare e, e poi sapere, i nostri servizi segreti italiani a quanto pare sono molto bravi no? perché in Italia non è successo niente forse non succederà mai niente eh, questa polizia impunita per, tutti, per tutto il dopoguerra questo stato di servizio è molto forte, sono garanzia, possiamo essere tranquilli che non succederà niente sul territorio italiano, qual è il posizionamento geopolitico dell'Italia? Io <ride> sono uno storico <ride> e molte di queste domande che tu fai, anche io vorrei avere la risposta che eh, non no. ho, quindi ho la risposta che possiamo avere tutti noi assieme leggendo i giornali cercando di cogliere i segnali eh, di quello che succede sostanzialmente. Sull'11 settembre, che ho studiato un po' di più, eh, diversi studi confluiscono nel dire che eh, era arrivata un'informativa di mantenere l'allerta che ci sarebbe stato, ma eh, noi che abbiamo visto tanti documenti dei servizi segreti, quante informative arrivano che poi si rivelano delle bufale totali, come potere dar credito e in questo forse si misura la bravura eh, dell'intelligence del servizio nel, nel riuscire a discernere quella che è una voce che ha dei fondamenti da un'altra che è, è, è pura invenzione. Quanto al funzionamento dei nostri servizi oggi non ti so proprio dire nulla di quanto tu già non sappia. Qui ti tocca a dire qualcosa, no, dipende, poi c'è caso a caso. Eh. Nel caso francese, io non credo che si possa parlare di strategia di attenzione perché proprio hai un potere politico, Hollande, che è al di sotto di ogni sospetto. Cioè, no, Hollande non ha l'intelligenza per una cosa del genere. Cioè, L'ispettore Clouseau non. Dipende, per quanto riguarda l'Italia l'unica cosa che mi sento di poter dire è che nell'assenza di attentati, sono due paesi grandi d'Europa che l'hanno fatta franca, Germania e Italia. Germania per la verità si è sempre tenuta fuori dallo scenario medio orientale, adesso oh. per l'Italia io non credo che sia tanto la bravura dei servizi segreti che in parte giocano con i paesi del Medio Oriente, quanto altri tre fattori che proteggono questo paese, non so poi fino a che punto questo funzionerà questi tre fattori si chiamano Eni, Vaticano e mafia l'Eni, e eh vabbè, con la politica terrorifera e con... La... ma insomma, non dico niente, di nuovo Renzi che eh, in una trasmissione televisiva piuttosto così eh, insolitamente per un Presidente del Consiglio ha detto esplicitamente no ma Leni svolge funzioni di intelligence per essere un Presidente del Consiglio è un po' strano quindi Leni ha questo tipo di eh, funzione diplomatica essenzialmente il Vaticano è comunque uno dei maggiori nodi informativi del mondo e quindi in qualche modo, io vorrei ricordare che già durante la seconda guerra mondiale la mappa dei siti delle ditte produttrici di armi in Giappone fu data agli americani dal segretario di Stato Monsignor Montini, futuro Paolo VI, non è che... E infine la mafia ha interesse ovviamente a che non si scateni nulla in questo paese perché disturberebbe i suoi. E da un lato ha un controllo del territorio, non in tutto il paese ma in diverse regioni ha un controllo del territorio molto più convincente di quello della polizia. E in parte la mafia è dentro ai traffici d'armi traffici d'armi, di, di immigrati, eccetera, per cui esistono anche buoni rapporti che possono essere utilizzati, che forse sono stati utilizzati per dire sì, vabbè, però qui no. <coughs> Quindi direi che ci sono altri i fattori che proteggono questo paese, non so poi fino a che punto, eh, perché io comincio a essere meno sicuro del fatto che non ci sarà un attentato serio in Italia non è proprio così scontato che continuiamo a farla franca abbiamo sempre un buon, una buona rete di protezione però non è detto che sia totale Dunque, poiché alle, intorno alle 20 manca poco eh, come dire, dobbiamo lasciare lo spazio io vi chiederei un applauso eh, di ringraziamento ai nostri ospiti e a Mirko al quale facciamo tanti auguri per, per il successo del suo libro se qualcuno volesse averne una copia è qui disponibile e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona serata, grazie di essere venuti Ugo, che mi dici? Eh? Ugo Coletti, Mirpodomi, E allora, che mi dici? Ci vediamo per i brindisi. Io devo sentire Gianroberto per la fissazione della cosa. Sì perché se no io devo trovare altri relatori no il telefono gli ho lasciato il consacro in faccio il no, no. il in no, no. il no, no. il il il il in